Io ci tengo in quanto, eh, come dire, eh, non è per me stessa, ma eh, ci tengo consapevole dell'utilità di chi ascolta queste cose e che vuole riflettere su queste cose, ecco, perché è una realtà di vita, vedi che io non esagero, anzi certi episodi che sono eclatanti me li sono, come dire, non, non, non li presento per quello che sono, perché per me è importante... La riflessione su questa realtà è il Novecento, è come abbiamo vissuto il Novecento. Fisi.